chiaro che eh, è una situazione molto anomala e, e ci troviamo di fronte a una sorta di esperimento monetario di cui si è vista la prima parte che è stata l'accumulo dei titoli e adesso ci stiamo affacciando a vedere la, la seconda parte, cioè il provare a smontare questo portafoglio, chiaramente eh, come è stata entusiasmante per, per gli operatori la prima parte con mercati che sono saliti sfidando qualsiasi tipo di notizia macroeconomica, la seconda parte che è quella che stiamo iniziando a vedere adesso, vediamo che è già molto, molto più delicata. E tra l'altro fa un po' specie il eh, termine che tu hai utilizzato, Andrea, cioè questa sorta di esperimento nelle banche centrali, perché insomma ci sono fior fior di esperti in finanza, in economia, che però eh, appunto sembrano procedere un po' a tentoni, eh, vedere un po' come eh, si evolve la situazione di giorno in giorno per capire qual è la tattica più giusta eh, da utilizzare. Sono stata un po' troppo crudele, o effettivamente eh, in realtà bisogna adattarsi di giorno in giorno alla situazione, non si possono fare delle previsioni, dei piani, delle strategie troppo a lungo termine. Ma allora direi che non, mi, sembra, mi sembra che tu sia stata in realtà molto, molto obiettiva nel, nell'analisi, nel senso che senza nulla togliere la preparazione degli staff, delle banche centrali che evidentemente raccolgono degli economisti di primo ordine, non si può evitare la constatazione di, di errori di previsione eh, costanti da parte delle banche centrali, cioè, quindi, eh, a partire appunto da, da, da Trichet, eh, in cui appunto, si, si temeva eh, un, un, un, uno scoppio dell'inflazione e, e a, a, dopo aver alzato i tassi è stato costretto ad abbassarli, e poi l'Europa è finita in deflazione per anni, ha eh, un successivo quantitative easing che, crea, che ha creato una bolla inflattiva che non si vedeva dagli anni 70. E eh, eh, eh, adesso di nuovo, eh, questi appunto mettiamo esperimenti, adesso che probabilmente eh, essendoci delle quantità di titoli e i tassi a zero per così tanto tempo non sono mai stati eh, toccati. In Inghilterra ci sono i dati addirittura dalla fine del, del 600 quindi la, mh, si possono consultare sul sito della Bank of England eh, liberamente, in un periodo così lungo di tassi a zero non c'è mai stato, quindi è evidente che siamo davanti a un terreno inesplorato su quelle che sono poi le, le, le prossime reazioni del mercato, quindi da un punto di vista logico ovviamente eh, beh, eh, sarebbe eh, giusto alzare i tassi ben più alti di quelli che sono adesso per andare a, a limitare l'inflazione, dall'altro lato eh, appena si vanno a toccare queste leve con, con un sistema molto levereggiato, quindi molto eh, basato appunto, per anni su, su, su tassi a zero, su denaro regalato, si, si vanno a vedere quali sono le conseguenze, quindi io tra le due, tra gli due scenari, adesso sono andato anche a, a verificare il sito di, di, Fed, di FedWatch su, de, sulla borsa di Chicago vediamo che il mercato di fatto sconta per, eh, per dicembre quindi per, per la fine anno in questo momento dei tassi tra 4,25 e 4,5% quindi direi che eh, io, ecco, quel tipo di, di, di livello penso che sia un livello eh, molto, molto realistico e, e di fatto che si allinea ai, ai livelli che vedevamo prima della crisi del 2008, quindi a mio avviso ecco, questi sono, sono tassi assolutamente che a livello storico sono, sono molto medi, molto normali, Uh, e, e, e dall'altra parte appunto venendo in un momento di rallentamento che in realtà in America è molto, in realtà parlare di rallentamento economico in America si, se ne vedono alcuni, alcuni aspetti cioè, abbiamo visto sulla, su, sulla discesa del PIL per due trimestri consecutivi ma in realtà tutti gli altri, moltissimi degli altri indicatori sono tutti molto forti cioè disoccupazione ai minimi dagli anni dal 1969 di, di consumatori che continuano a consumare e a spendere e a guadagnare di più, ehm, l'economia che di fatto si, si, si sta espandendo anche se a ritmi più bassi, eh, per cui ecco abbiamo visto questo calo dei mercati così forti con un'economia che di fatto per ora sta andando bene, quindi mi viene da dire che se effettivamente arrivassero dei, una vera crisi economica, quindi con un aumento della disoccupazione e eh, consumatori più prudenti a quel punto eh, il mercato potrebbe veramente risentirlo in maniera molto, molto pesante.